Carissimi, oggi è domenica, però è solennità dell'Assunta. Contempliamo questa icona bellissima di Maria Assunta in Cielo. Ma non dobbiamo guardare a Maria come ad una sorta di divinità per il fatto che, che il Signore l'abbia voluta con sé accanto a Lui, appunto, come noi pensiamo alla luce delle Sacre Scritture, questa assunzione che peraltro è sempre stata presente nella mente e nella spiritualità dei cristiani sin dai primi secoli, ci sono testimonianze, testimonianze circa eh, diciamo, il vissuto ecclesiale di Gerusalemme, della prima, la prima chiesa, lì a eh, Gerusalemme nei primissimi secoli si ricordava questo mistero lo si celebrava dall'assunzione di maria è una celebrazione che ci induce alla gioia nel chiasso del ferragosto potremmo dire perché come ogni anno ecco, si avverte questo senso di festa ma la festa che ci propone il mondo è una festa appunto chiassosa una festa gioiosa che però ci, ci lascia così come siamo mentre la festa spirituale dell'assunta ci vuol far riflettere su qualcosa di diverso, no? su quello che noi potremmo essere, quello che noi saremo dopo la morte. Ecco, dopo la morte anche noi potremmo essere assunti in un certo senso, potremmo anche noi, ecco, non come Maria certamente avere questo privilegio di Maria, ma comunque ritrovarci accanto al Signore, alla sua destra se saremo fedeli a Lui, se riusciremo a trasmettere la gioia della fede, come ha fatto Maria che si è recata da sua cugina Elisabetta. Il Vangelo di oggi ci ricorda proprio questo, questo suo andare in fretta, in fretta in Karim. Questo posto remoto, lontano, in mezzo, in mezzo alla montagna, in mezzo al bosco, ecco lì ha incontrato sua cugina, si è messa a servizio. Ecco la regina, la regina delle vittorie, come dice la supplica, alla Madonna di Pompei colei che noi chiamiamo Regina si fa serva e si mette a disposizione dell'altro e vive la dinamica dell'incontro, della relazione ecco perché non possiamo vivere la fede in modo individualistico solipsistico come se fosse una cosa nostra, personale dobbiamo considerare la fede come un'occasione per andare incontro all'altro, anzi la fede ci induce, è necessario relazionarsi la fede è relazione con Dio e con gli altri. Ci accadrà, ci accadrà che mentre ci stiamo relazionando ad un altro, con un altro, con un'altra persona, magari con una persona che incontriamo sulla strada della nostra vita, con un povero, con una persona che non conosciamo, mentre stiamo parlando di Dio, ecco il Signore si renderà presente nella nostra storia e questo incontro diventerà fondamentale per tutto un discorso eh, ampio, più ampio di quello che è la nostra vita stessa diventerà un incontro che cambierà la vita, quante volte no? una nostra parola può suscitare nell'altro dei cambiamenti e può indurlo a riflettere sulla propria vita. Ci auguriamo no? che questo andare in fretta di Maria ci spinga a fare altrettanto, andare in fretta verso gli altri, verso il prossimo, soprattutto più bisognoso. Buona, buona domenica e buona festa dell'Assoluto.